nuovo video sto tenendo questo cerchietto addosso perché così sarete più concentrati su questa cosa piuttosto che sulla mia faccia che è bellissima <ride> allora eh, io devo dire io sopporto pochissimo il caldo infatti da quando sono tornata in Italia eh, ho un cattivo rapporto con la temperatura onestamente perché quando torni da paesi in cui fa troppo freddo e torni subito in questo caldo con questi 25 gradi muori ecco, perfetto, quindi io in questo momento sto avendo veramente un rapporto molto difficile con la temperatura e anche con il mio sopracciglio uh, quindi, sì, c'è sempre una vecchia, tipo cammino per strada e a un momento sono tipo oh mio dio sto per morire quindi però questo, oggi non parlerò del caldo, non parlerò del clima, non parlerò di queste cose oggi ho deciso di parlare della mia esperienza come volontaria alla convention di Supernatural che è stata circa due settimane fa, quindi prima che io partissi per l'Italia allora, l'altro giorno ho ricevuto finalmente uh, la mia foto, la foto che ho fatto con Misha, Collins e Mark Pellegrino, uh, che ovviamente è come la, fo la, foto è la foto del video che avete visto, l'ho messa anche su Instagram, quindi se volete andare a seguirmi su Instagram e vedere tutte le boiate che pubblico, soprattutto ora che sono in Italia, vedrete solo foto di me che beve il prosecco. Comunque, eh, ho deciso di fare questo video su questa mia esperienza, perché comunque è stata una bellissima esperienza. Dopo 50 anni che seguo la serie TV Supernatural, ho visto finalmente il cast, però non l'ho visto da fan, perché io ho lavorato alla convention. Allora, prima di partire ovviamente non, non posso pretendere che tutti conoscano Supernatural, però comunque è una serie che ormai va avanti da anni, cioè... Sta finendo la tredicesima stagione e sta cominciando la quattordicesima. A ottobre comincerà è stata rinnovata, quindi potete immaginare che ormai è un bel po' che questa serie va avanti. Secondo me ormai la gente la conosce un po' per modo di dire, altri la seguono, altri l'hanno seguita e l'hanno mollata. Perché, vabbè, perché comunque le serie che hanno così tante. Uh -huh, sì, le serie che hanno così tante stagioni hanno una certa. Uh, fanno un po' di flop, mettiamola così. Ci sono stagioni che sono meno belle delle altre, ma io comunque uh, non ho mai mollato. Perché comunque Super Rimane comunque una delle mie serie preferite. Um, quindi ho deciso di fare questo video appunto su questa mia esperienza Allora, prima di tutto io seguo Supernatural tipo 10 anni Cioè... Uh, loro fanno anche la convention a Roma che si chiama Justin una roba del genere uh, e io non sono mai andata per motivi di povertà principalmente, però tante vo alcune volte in cui sono venuti un una volta ero in Erasmus e non sono andata un'altra volta stavo lavorando e non sono andata un'altra volta ero già in Canada, quindi capite uh, so Supernatural assolutamente fanno convention in America perché giustamente essendo una serie tipo americana che però è filmata in Canada uh, fanno un sacco di convention in, in, in, in America, però fa ne fanno fanno anche a, in Canada e solitamente lo fanno a Toronto o a Vancouver anzi tutti e due le fanno quest'anno hanno deciso di farla a Montreal come prova per vedere come andrà come sarà accolta e questo genere di cose allora cosa è successo che io l'anno scorso un mio amico mi ha, mi ha taggato su questo evento e mi ha detto guarda c'è un super nato che viene a Montreal è la tua occasione perché infatti io dicevo mi piace il super nato, ma non li ho mai visti va bene insomma e io ho detto beh sì Ficco, vengono a Montreal, ci vado. Poi ho visto i prezzi ed ero tipo... Uh, uh, il mio animo da poraccia non ce la fa. Quindi eh, avevo tipo... Eh, insomma si vedrà perché sì. <ride> quindi avevo detto, vabbè, ok, ho un lavoro, quindi per carità si può anche fare, però... Allora, per tre giorni, se volevi fare il gold, perché onestamente andare a una convention e fare il biglietto meno costoso è... Non conviene perché non vedi niente Io ho già visto questa convention che non c'era neanche così tanta gente come magari a Toronto Alla convention di Toronto che mi hanno detto che c'era tipo il trip della gente che c'era a Montreal um, Se assistevi tipo ai panel dove c'erano gli attori sullo stage che parlavano, rispondevano alle domande Ti vi giuro non vedevate niente Quindi tipo quelli che hanno preso il gold appunto che è il ticket più fico che esista Era 1500 dollari per tre giorni che avevi ok Uh, avevi i panel tipo in prima fila uh, avevi gli autografi degli attori però le foto comunque le dovevi comprare a parte e le foto io quando ho visto i prezzi ero tipo oh mio dio cioè lo sapevo già però comunque uh, sei un po' sconvolta per queste cose uh, però dopo ho visto che cercavano volontari per la convention e io ho detto la mia occasione vado a fare la poraccia perché farò la volontaria lavorerò però allo stesso tempo questo mi darà l'occasione di vedere gli attori anche se magari da lontano comunque di vederli bene ho fatto ho mandato un'email dove appunto ho compilato tutte le cose tipo bla bla bla uh, a mio parere mi hanno presa più che altro perché io non ho esperienza nelle convention c'era tanta gente che ha lavorato con me che aveva già esperienza secondo me mi hanno presa per il fatto che parlassi francese e inglese essendo una compagnia americana sono arrivati a Montreal e nessuno parlava francese e c'era tanta gente che parlava francese nelle convention, c'erano tanti adolescenti che arrivavano e dicevano Ah, bonjour! E, e già tipo tutta la gente che lavorava era tipo Doina dove sei? Vieni qua? ecco quindi secondo me mi hanno presa per quello più che altro però vabbè io ero contenta ero tipo e hey, hey, yeah. quindi questo l'ho saputo ancora lo scorso luglio. Quest'anno poco prima della convention ci hanno inviato un'email con gli orari per andare, bla bla bla bla. E si è scoperto che ci avrebbero pagati. E io ero tipo e ho detto, vabbè, a me, a me cosa cambia? Io sono contenta se mi pagano, per carità Quindi comunque per tre giorni ci hanno pagato bene, nel senso per essere una convention Che comunque, dove eravamo comunque abbastanza, tanti volontari per modo di dire Comunque hanno pagato bene, non dico che sono diventata ricca in due secondi Però comunque per tre giorni di lavoro, che comunque c'erano delle ore in cui veramente non facevamo niente Tipo le ore in cui la gente assisteva ai panel o andava a fare le foto Io che lavoravo alla reception ho facevo un cacchio, cioè onestamente quindi ero contenta e poi ci hanno addirittura dato tipo 250% di sconto eh, che potevamo usare o sulla merce oppure sulle foto con gli attori. Però questo 50% di sconto era un po' tricky, perché ovviamente non, non, non ti dava il 50% su tutti gli attori ma c'erano delle, delle scelte giustamente avevano messo in mezzo attori tipo, non proprio non hanno messo tipo il cast principale, tipo Jensen e Jared per chi conosce magari uh, Supernatural, sono Jared Padalecchi che ha fatto anche una mamma per amica, quindi insomma se conoscete una mamma per amica lo conoscete uh, e Jensen uh, uh, e Jensen ovviamente quelli là non erano inclusi Jensen era già sold out, quando è iniziata la convention io che ho iniziato venerdì a lavorare che la convention tra venerdì, eh, sabato e domenica Ah, venerdì era già sold out e c'era solo Jared quindi ho detto vabbè cioè no poi ho visto che tra i nostri 50% di sconto c'era la foto con Mark Pellegrino e con Misha Collins Misha Collins nella serie tv uh, fa Castiel, che è un angelo e uh, Mark Pellegrino fa Lucifer insomma io mi sono fatta la foto col diavolo e l'angelo per modo cioè proprio detta così però Mark Pellegrino per chi conoscesse Lost Per chi fosse fan di Lost ha fatto Jacob Infatti il mio ragazzo era gelosissimo Perché lui adora Lost è una delle tipo serie tv che ha amato di più eh, E gli piaceva tanto il personaggio di Jacob E mi fa Tu ti sei fatto la foto con Jacob <ride> sì. E insomma ho fatto la foto a questa qua Allora vi dico la, la questione della foto eh, Posso dire Cioè io sono arrivata che vedevo tutte queste ragazzine, comunque 15-16 anni. Io ne ho 25, capisci che posso chiamarle ragazzine perché io sono vecchia. Eh, che erano tipo: oh mio dio, oh mio dio, mio dio! Che tipo erano che stavano per svenire a momenti, c'era gente che usciva piangendo. E ero tipo: ok, però ero tipo: mm, chill, cioè mm, io sono una persona adulta, non è che qua adesso vedo gli attori e mi impappino. Oh mio dio, vi giuro. Sono arrivata a fare la foto ed era tipo: hi guys, vi <ride> giuro. Non sono neanche riuscita a dire la, pos la, la posa che volevo Perché io volevo tipo il, il sandwich hug Tipo siccome era con due persone solitamente puoi chiedere Dai abbracciamoci tutti insieme appassionatamente Non sono riuscita a speciare parola E mi sono pentita tantissimo di questa cosa Perché io volevo un sandwich hug Però in realtà alla fine la foto è venuta bene Io non ho una faccia da pesce lesso Però la foto è venuta benissimo eh, Quindi sono contenta La foto solitamente te la stampano quindi la stampano sul posto, poi se vuoi il formato, il formato digitale, abbiamo inviato un'email al fotografo che ce l'ha inviata dopo una settimana, anzi dopo quasi due settimane onestamente, però ce l'ha inviata alla fine, quindi l'ho già messa dappertutto, Twitter, Instagram, Facebook, ovunque l'ho messa, però sparirà presto da, da Facebook, almeno come fotoprofilo perché è terribile la mia faccia, ce cioè la mia voglio proprio proprio adesso. però vi giuro non sono riuscita a spicciare parola, poi... Ero tipo, siete così belli, siete proprio così belli. Però, oh, grazie ai panel, grazie alle foto, grazie alle autografi, tutte quelle cose là, perché alla fine io lavoravo alla, alla registration, tipo la gente che veniva per registrarsi per entrare alla fiera, um, ho comunque visto tutti gli attori, tutti quanti. La cosa era che noi, lavorandoci, non potevamo parlare con gli attori, nel senso, se camminavamo una certa tipo, boh, in una sala, e vedevamo l'attore che passava, non potevamo dire, oh my god, no non dovevamo fare niente cioè è, una cosa, è stata una cosa abbastanza non dico difficile perché comunque gli attori li ho visti e non dico di averli visti uh, non dico di averli toccati e robe del genere, però li ho visti comunque abbastanza da vicini però siccome mi hanno detto eh, non puoi tipo al massimo uh, infatti mi ricordo che ho salutato un attore, ho detto solo ciao e sono venuti a farmi una testa così tipo non puoi parlare con gli attori, non devi e io tipo Ok, però a mio parere è stata una cosa un po' esagerata perché non credo che quegli attori siano così VIP, nel senso che non si comportano così da deficienti, da dire, mmm, questa plebea mi ha parlato, cioè alla fine comunque facevamo parte del facevamo parte del, del team dei, di quelli che lavoravano appunto alla convention e eh, onestamente gli attori mi sono sembrati davvero dolcissimi eh, vi giuro ho visto quasi tutti per chi ha, ha seguito Supernatural sa benissimo che ci sono un migliaio di attori lì dentro, c'è gente che è arrivata un po' dopo le stagioni c'è gente che dopo ha, non c'è più perché vabbè eh, quindi diciamo che son, sono tutti, si sono rivelati tutti dolcissimi, bellissimi eh, io sono molto contenta di aver fatto questa esperienza, vi dico sono state tre giorni abbastanza impegnative, soprattutto la domenica, che è stato il giorno di Jensen e Jared, che sono vabbè, i protagonisti. Quindi c'era tanta più gente, tantissima più gente. Ogni volta che loro uscivano sullo stage a fare panel, tutti erano. Però ovviamente tutto è stato bellissimo, uh, ho adorato veramente ogni cosa. Mi hanno detto che se voglio partecipare alle altre convention cioè lavorare alle altre convention, già cioè, a Cicina, eh, posso iscrivere direttamente un'email e loro mi, mi prenderanno. Però ovviamente a Vancouver è già quest'ottobre non posso, non posso permettermi di andare a Vancouver quest'ottobre. Però l'anno prossimo c'è quella di Toronto che potrei andare perché ok, sì, è distante, uh, sono sette ore di macchina, però diciamo che... Uh, Qualcuno potrebbe ospitarmi a Toronto, uh, 7 ore vabbè te le fai, solo che dipende un po' dal lavoro che avrò, dipende un po' se mi lasceranno lavoro, perché comunque per andare a fare la fiera venerdì, sabato domenica ti devi prendere giovedì almeno per farti la strada e lunedì per farti la strada di ritorno, quindi sì, sono comunque 5 giorni, cioè tre giorni in realtà che ti prendi perché sabato e domenica è un lavoro normale non lavori, ecco uh, quindi si vedrà, però comunque mi, mi è piaciuto tanto come esperienza ho lavorato veramente con, uh, con un team veramente bellissimo, tutti erano gentilissimi uh, è stata veramente una prima esperienza stupenda, ovviamente ero un po' imbranata il primo giorno perché non sapevo cosa dovevo fare poi mi hanno spiegato un po' così non c'è stato abbastanza training da dire devi fare questo, devi fare questo anzi ci chiamano, ah tu devi fare questo, ok a una certa mi sono ritrovata tipo alle foto ero tipo, mm, ok quindi mi sono tipo vista tutti gli attori mentre facevano le foto, ma loro sono veramente, erano tutti dolcissimi. Non dico di aver scambiato 50.000 parole con tutti quanti, però tipo c'è stato un hi, c'è stato un thank you, c'è stato tutte queste robe qua. E veramente sono tutti bellissimi, tutti dolcissimi. Quindi insomma, um, volevo, dire, volevo raccontare un po' questa esperienza. Ovviamente per, per i fan di Supernatural probabilmente sarà molto più interessante. Uh, però per me è stato molto interessante nonostante sia comunque una serie tv che ormai tanti dicono mmm, guardi ancora quella serie tv boom, perché è vecchia però allo stesso tempo c'è tanta gente che guarda ancora Grisanato che avrà tipo 27 stagioni ecco um, quindi spero che questo video vi sia piaciuto uh, mi dispiace per chi non si è sentito incluso in questo video ciao Cicina guarda, ho le orecchie come te hai visto le mie orecchie? E um, mi dispiace perché non si è sentito incluso magari questo video perché non conosce la serie tv, uh, però appunto fare volontariato è bello, soprattutto se alla fine si scopre che ti pagano, ma vabbè no, in realtà nella mia vita io ho fatto volontariato, ho fatto tanto volontariato soprattutto negli anni di liceo, uh, e mi sono sempre divertita a fare queste cose, per questo che anche avevo, perché quando mi sono iscritta a questa cosa di volontariato non, non dovevamo essere pagati, quindi l'ho fatto più che volentieri, ma please don't. E ma non sui miei occhiali però dopo me li paghi ehm, quindi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo la prossima volta con un altro video che magari includerà più persone e noi ci vediamo la prossima volta e ciao